Quando Qui Non abbiamo capito in che condizione stai versando allora, scusate Sono stati sette shot Giusto perché sei li ho persi E uno era quello finale Sette shot, sei dei quali quasi consecutive Due erano due in uno Quasi a stomaco vuoto perché da noi ora come ora sono quasi le 8, ancora non abbiamo né cenato. Abbiamo pranzato da un bel po', perché abbiamo pranzato a luna, quindi... Abbiamo pranzato presto per colpa mia, perché volevo lavorare... Ho lo stomaco un po' vuoto, poi vabbè, quello che ho, che ho fatto ho fatto. Ora ho bevuto, quindi sono leggermente in aria. Ah. in aria. Sì, in questo momento sono io, lui, lei e no. i My Little Pony. Ma aspetta, vabbè. Loro lavorano e io riprendo perché giustamente loro non mi vogliono far lavorare. Soprattutto lui non mi vuole far lavorare. Guardate che bello Pac-Man, cioè i fantasmini, io ci vengo alla mia casa.